Oh. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Monella. sei benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo in un nuovo eh, video di Black Ops 3 Visto che non ho mai nulla da dire Possiamo subito iniziare senza perderci in chiacchiere La partita come sempre è già iniziata Ecco eh, Ecco, perfetto, due morti Madonna E eh, niente, andiamo avanti Uh, qua Oh, grande Non la mia pistrina. Uh, uh oh, no. Oh Vodafone! No, no, no. la rete 4 G più... Capito? Il Wright e il Talon mi fanno un casino di uccisioni, ve lo consiglio da mettere, tutte e due le specialità uh, in uccisione confermata. Siamo quasi al secondo Talon, ragazzi, eh? È il lag, però, il lag, madonna. No, ok, sì, secondo Wright. Grande, secondo Wright della partita, signori. Schifoso, no, Ui. Uee. Oui, oui. oui. ah, ah! 50 punti al, al secondo talon. E se prendo il talon vi ricordo che prendo anche il bright Sì Monella. Vai così. mega, <posanchi> mega. <pi> <N> Dov'è? Dov'è? Eccolo. Schianto. Ok. Due kill. Sette. Quarto fright. Morella. E tu ho visto? È ancora lì che vuole abbattere il, il fright. <sussurra> Ce n'è uno qua? No. Madonna. Okay. Dai! Mi si è bloccato, no! Vai, proviamo a fare l'ultima kill con lo schianto gravitazionale. Eccolo! Vai così! E finisce signori Finisce la partita Non credo che voi possiate vedere Devo fare una foto perché Non credo che voi possiate vederlo Visto che io sto giocando ma Voi credo vediate il cinema Faccio una foto e ve la metto 53 kill 11 morti 7320 punti quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto, deve esservi piaciuto comunque, perché se piace a Gianni Morandi, se piace a uh, Salvini, Mattarella, Renzi, Berlusconi, deve piacervi anche a voi, E quindi, quindi è così. Lasciate un commento, un mi piace, un'iscrizione. Noi ci vediamo forse ad un prossimo video, forse, perché forse il mio altro Netax Design prenderà possesso di me e quindi il canale verrà chiuso, no? Cioè io non so se ci crediate o no Ma il cellulare si è spento Proprio quando stavo per dire Bella ragazzi Quindi manca l'ultima frase e Ve lo dico ora Bella ragazzi Ciao <totiposito>